Grazie Presidente. Brevemente, allora, noi abbiamo fatto una commissione congiunta eh, ambiente e lavori pubblici, chiaramente, perché è un argomento comune l'argomento eh, sottinteso alla delibera che oggi andiamo a votare è comune ad entrambe le commissioni ed insieme mh, abbiamo votato eh, questo emendamento in commissione quindi questo è un emendamento in commissione di concerto con eh, il dipartimento Simu e anche ambiente in cui praticamente sostanzialmente aggiungiamo al secondo punto i desiderata che sono stati espressi in quella commissione dal Dipartimento eh, Lavori Pubblici, cioè eh, l'adozione di uno specifico regolamento eh, che dovrà appunto, attribuire eh, chi fa cosa eh, per rendere eh, attuate eh, le linee di indirizzo e l'eventuale istituzione, laddove quindi eh, se ne senta la necessità, di un ufficio eh, apposito. Chiaramente entro sei mesi dall'approvazione della presente delibera. Grazie.